Benvenuti all'ascolto di Radio Zen. Oggi riprendiamo le letture dal canone buddista e scopriremo quali sono le opinioni del Buddha, in un certo senso. In questo primo podcast avremo forse una sensazione di opinioni, tra virgolette, negative, mentre nel prossimo scopriremo che invece c'è un afflato, una grande positività. Riprendiamo le letture dal canone buddista Pali, lo facciamo con Dorio Cappelli, ci puoi raccontare chi sei? Eh, sono Kyoshi, cioè insegnante, vuol dire che ho completato la mia formazione monastica e ho anche la qualifica di Kokusaifu Kyoshi, che vuol dire insegnante dedito alla diffusione del, del Soto Zen al di fuori del Giappone. Io sono insegnante residente alla, al centro Zen Zenanshin, che è un centro di buddismo Zen di Roma. Un piccolo tempio? È un piccolo tempio mm. nel, nel, cuore, nel cuore della città di Roma. Che vuol dire cuore? Anshin no? vuol dire pace del cuore. Pace del cuore. Mm. E che cosa hai scelto di leggere e commentare per noi? Allora, quello che ho scelto è una, una, un sutta dal canone Pali, e specificamente dal Maji Manikaia l'ho scelto perché è una, una, uno dei sutta che ha un sapore molto zen fra virgolette eh, il titolo di questo sutta è Aghi Vacciagotta Sutta prende il nome da questo vacciagotto che è una, una, un pellegrino, un ricercatore che incontra il Buddha Shakyamuni e eh, gli fa delle domande sono quelle domande che chi in un certo senso ricerca qualche cosa o chiunque si interroghi un po' sul senso della vita si fa in continuazione io spesso faccio questi incontri eh, nelle scuole in cui vado a portare la mia testimonianza come, come monaco nelle scuole e il 90% la prima domanda che mi fanno i ragazzi è cosa c'è dopo la morte no? e, e tutti noi siamo un po' eh, bambini e tutti noi prima o poi ci chiediamo, ci chiediamo queste cose e appunto il, questo vacciagotto fa, comincia a fare queste, queste domande per esempio no, comincia com'è dunque Gotamo? Eterno è il mondo? è questa l'opinione del signore Gotamo? e Buddha risponde continuamente io non nutro tale opinione nell'opposta hm? Questa cosa appunto spiazza parecchio questo povero baccio il quale a un certo punto chiede che male vi trova dunque il signore Gotamo per non accogliere queste opinioni, cioè qualche cosa dovrai pure, pure nutrire, un'opinione la dovrai pure avere e Siddhartha gli risponde questo vaccio è il vicolo chiuso delle opinioni, un roveto, un bosco, un intreccio, un conflitto, un groviglio delle opinioni, doloroso, penoso, disperato e tormentoso, che non conduce al distacco, eh, non alla dissoluzione, non al sollievo, non alla visione, non al risveglio, non all'estinzione, è così anche per l'opinione opposta, si eh, eh, Siddhartha risponde allo stesso modo, eh, secondo me... Eh, il Buddha qui prende quella, assume quella direzione che poi nel, budd nel buddismo zen diventerà predominante, cioè quella in cui il silenzio prevale sulla, sulla, sulla parola. No? Il nobile silenzio del Buddha è, è, è l'aspetto più zen del buddismo. Il nobile silenzio del Buddha è eh, lasciare che certe domande eh, restino eh, nel silenzio, restino senza risposta. In una vita come la nostra, nella nostra società, in cui si danno un sacco di risposte attraverso Google, possiamo <ride> sì, avere sì. tantissime risposte. E Invece questo richiamo anche a non trovare subito delle soluzioni definite una volta per tutte, anche nelle relazioni. Credo sì, che nelle relazioni, umane. nella via pratica, questo no. ci porta, <ride> ci porta a, a realizzare che qualsiasi opinione, qualsiasi punto di vista è sempre limitata. Le, I problemi che, che affliggono l'essere umano, la violenza, la sopraffazione derivano dal fatto che ognuno di noi è, è convinto di essere nel giusto, di avere la giusta opinione. Eppure, eh, per ribaltare di nuovo tutti i discorsi, il Buddha aveva una sua opinione. E ce ne parlerà eh, D'Orio Cappelli, sempre leggendo dal canone buddista, nel prossimo podcast. Buon proseguimento a tutti da Cristiana Monzi.